coi motori gli uccidono ad uno giura così diretti vanno a dura giunti sul posto presero la internandosi nel cuore della foresta è un po' bagnato ma non se ne cura sparando al primo uccello che si testa ecco ad un tratto preso da paura marino che piovea la gamba lesta tornava indietro che era il più lontano dicendo Amici, mi trema le mani! Ho visto un animale quanto strano! Allora Galeotti il più allenato dice, compagno, parla un po' più piano! Qualche lupo può essere giocato dal Catria! Come infatti il guardiano del monastero di Monteavelana ne ha visti quattro l'altra settimana. Presi da timore per la collana, ognuno afferra il cane e dice sito sì, che se ci sente il lupo ci ci sprana in questo maledetto bosco fitto! Intanto, Ernesto Elio si allontana. Che ogni capello in testa aveva ritto, giro, giro. Si fa coraggio e si fa avanti. Con la proposta di scalare le piante, la provata sull'istante. Esatto, ritenevano il consiglio. Giungendovi a un'altezza dominante, che tutto intorno lo vedeva un miglio. Attenti, fa Michele che è il più avanti, fermo, guardava senza batter ciglio. Stretto d'un ramo d'un antico faggio, dice i compagni di farsi coraggio. Intanto, fra le nubi usciva un raggio di sol che rischiarò la valle ombrosa, che di quel luogo lussa era selvaggio, offre una vista molto paurosa. Approfittando quindi l'equipaggio, nell'atto di sparar, presero posa. Tutti pronti, ove Marino aveva detto, mirando col dito sul grilletto. Uno... Uno, uh, due, tre, neppur putetto, segnale, chiedo, c'è un chi il segnale, mi capisco, una capisco, mi capisco, là dove era il presunto animale, uno svelo si sente per l'effetto, mi capisco, mi il verso del cinghiale, e invece, indovinate un capisco, mi una capra vecchia come il mi <ride> <ride> la bestia canteriera che gli brucia un pallino nell'orecchia Correva più che l'antia faccia nera un tempo <poledaro> verá que está llena de nada prendesse in giro. Lui non si rese conto del momento che dare quale fu la sua sorpresa. Quando la non veniva più tempo, era arrivato in fondo alla discesa. scesa che piano piano senza panno il leve e i cattorni se ne vanno Portavamo le patate, le mela, le cociavamo in un pane di zolfo, lo tiravano giù bolletto di spinatori, segnavano il pane dove mettevamo questa roba nella carta paglia. Anche qui la solita festa, la solita commozione, erano tutti con noi. Molti pensavano che il sacrificio e lo sforzo che avevamo fatto tutti insieme, attirando l'attenzione sui nostri paesi, avrebbe vinto l'esitazione e le indecisioni imprese e si sarebbero iniziate nuove ricerche. carabella mostrati gentile, i figli buoni tu non li scacciare, se no ne vanno tutti nel Brasile, non se ne curan più di ritornare. Mentre qua si potrebbe lavorare. Le case resteranno sfigionate, i proprietari perdono l'affitto, i topi fanno lunghe... Spero che questo spettacolo sia stato di vostro gradimento.